Grazie Presidente. Anche quest'anno ci accingiamo ad approvare il bilancio eh, triennale 2020-2022 relativo alla gestione economico-finanziaria di Roma Capitale a ridosso, a ridosso del Natale, come è ormai prassi per questa, questa amministrazione. Lavoro sempre molto intenso che ovviamente in qualità di Presidente della Commissione Bilancio vivo con particolare impegno, eh, particolare passione e anche diciamo con la responsabilità che questo ruolo eh, richiede per garantire il più possibile eh, a tutti il, una visione complessiva il più ampia possibile, quindi è chiaro dove i tempi a volte siano un po' più eh, contenuti, eh, magari rispetto ad altre, ad altre occasioni, si cerca comunque di ehm, rappresentare in un numero di commissioni il più ampio possibile quello che il bilancio va diciamo, a gestire nel triennio, nel triennio successivo. Quindi... Eh, Ringrazio ovviamente i commissari della Commissione Bilancio in particolare, ma tutti coloro che poi hanno supportato il lavoro della Commissione per aver garantito lo svolgimento di un certo numero di commissioni in cui il bilancio e tutti i documenti che ovviamente compongono il set direi ormai obbligatorio delle delibere che vanno a costituire la pianificazione economico-finanziaria dell'ente hanno trovato lo spazio per essere eh, rappresentate, per essere eh, discusse, per essere poi votate in termini eh, di parere nei tempi che consentono a quest'Aula eh, di approvare il bilancio entro la fine dell'anno e per permettere all'ente di eh, partire dal primo gennaio con una gestione eh, ordinaria del, eh, di tutte le attività eh, contabili e amministrative senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio e, al, eh, e quindi all'esercizio in dodicesimi come qualche volta è avvenuto ma non voglio parlare del passato questa volta dunque eh, su questo bilancio eh, ho sentito gli interventi dei colleghi che eh, ringrazio e apprezzo perché ritengo che anche le critiche contribuiscano poi a eh, capire bene il lavoro, il gran lavoro che con l'assessore Lemetti, gli altri assessori, la Giunta e gli uffici è stato fatto anche, anche questa volta. Eh, è evidente che è fondamentale anche nelle fasi finali, insomma quelle che eh, ci portano poi all'approvazione, dover eh, intervenire perché il bilancio si approva, il disegno e la proposta il, intorno al 15 novembre. E quindi è chiaro che nello eh, diciamo nel, spazio di tempo che ci separa poi dall'approvazione eh, in Aula eh, intervengono tutta una serie di fattori, perché la gestione fortunatamente dell'ente va avanti, che poi ci portano a dover ragionare su determinati aspetti e a portare, a portare eh, dei correttivi. Questo avviene ovviamente con l'attività. Eh, che da una parte vede impegnate le opposizioni, qualcuna più, di, eh, più delle altre, magari a presentare una serie di, eh, di proposte fra ordini del giorno ed emendamenti che poi vengono vagliati e su quelli eh, sono abbastanza convinto che eh, si riesce a volte anche a fare un lavoro di concertazione per ehm, garantire anche la rappresentanza di tutte le istanze all'interno poi di quel documento che viene approvato, approvato dall'Aula. Io non voglio è stato detto molto su questo, su questo bilancio, insomma non voglio togliere molto, ancora più tempo al, ai lavori dell'Aula e quindi diciamo, concludo dicendo che un bilancio può soddisfare tutti posso, ed è, sarebbe molto difficile posso dare soddisfazione ad alcuni l'importante è che la gestione il rigore e, eh, un certo modello, che è quello che poi l'assessore ha rappresentato in eh, Commissione, possa veramente garantire anche nel futuro il rispetto di quella, eh, di quella modalità con cui abbiamo voluto riportare i conti di Roma Capitale sulla, eh, diciamo in una gestione eh, corretta, rispettosa del, delle regole e soprattutto che permetta ai romani, poi nel tempo e alla lunga, di vedere le risorse a disposizione impiegate. Più per la gestione e la fornitura di eh, servizi di qualità piuttosto magari che per eh, pagare eh, debiti o pendenze che si sono accumulate nel tempo. Grazie.